Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Ragazzi, Prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale Dettevi alla campanella di lasciare un like se questo video è stato utilissimo Oggi risolveremo alcuni errori riguardo alle impostazioni grafiche Per prevenire i crash, per prevenire lag Perché nel mio server Discord hanno già segnalato alcuni problemi riguardo al lag e al crash Quindi per le impostazioni grafiche ragazzi Cominciamo ad andare subito sulla scheda sulla la grafica perché hanno aggiunto più impostazioni grafiche su Warzone 2.0. Quindi, come modalità video io vi consiglio di giocare sempre a schermo intero senza bordi, mai a schermo intero, perché come ho detto negli altri tutorial per quelli iscritti al canale che su Warzone 2020 io una volta giocai a tutto ultra, ray tracing e cose così, uh, un ray tracing DirectX uh, di di Warzone no? della mia scheda video è successo una guerra un pandemonio in una casa e sono crasciato. crashato schermo intero, Retresi in grafica ultra e la mia scheda video non ce la faceva più arrivava fino a 80 gradi anche per colpa del case che l'aria dentro non usciva non entrava e cose così poi come monitor di visualizzazione mettete il vostro monitor adattatore video alla vostra scheda video risoluzione dinamica non ci serve proporzione immagine automatico seconda verticale Limite del frame rate Che ne so Avete, potete, ne so, avete un monitor di 60 Hz E fate 90 fps Se volete impostarli a 60 fps andrà fluido Avete una buona scheda video con un monitor di 120 Hz E quindi impostatele a 120 Hz E vediamo se la vostra scheda video fa 120 fps fissi e, basta. e poi c'è anche la luminosità, la gamma, ottimizzazione di server. La gamma invece questo qua, meglio questo qua. Luminosità poi dipende da voi. Andiamo un attimo sulla qualità, preimpostazioni della qualità. Allora. Minimo, base, bilanciata. Bilanciata. Tanti leasing SMA T2 per, per quelli che non sanno cos'è. È che se tu metti Mi sembra che su Warzone del, Quello là, Warzone il primo Se io mettevo no Da lontano non vedevo bene i personaggi Li vedevo tutti sgraditi Le piante, sugli alberi Foglie, vedevo tanti buchi eh, Non vedevo molto bene i modelli Da lontano Qualità antilesi questo qua Invece Uh, mettiamo alta oppure qualità ultra meglio così almeno si vede molto bene il nemico da lontano metto qualità ultra dimensione memoria video 60 che ve la consiglio risoluzione texture bassa se mettiamo alta guardate un po io arrivo a supero proprio la soglia della mia uh, VRAM della scheda video metto bassa filtro texture alta livello di dettaglio vicino Alta, livello di taglio lontano alta. Ah, alta, distanza, visualizzazione, oggetti minori non ci serve. Qualità particelle non ci serve. Livello di qualità particelle normale, qualità scelta, media, media, Tessellatura vicino. Memoria terreno, se ci serve o se non vi serve, mettete minimo o massimo, come fate voi, non so come vi trovate. Qualità di stream normale, qualità volumetrica. Riguardo alle strutture Media? Sinceramente io metterei media Non ci serve Noi dobbiamo ammazzare il nemico Questo è l'importante Qualità fisica? Alta uh, Caustica dell'acqua Non ci serve L'acqua A che ci serve a vedere l'acqua? Poi riguardo alle ombre risoluzione. Eh, shadow mapping Alta? No, bassa Ombre su schermo, bass. ombre su schermo L'ombra di un nemico, eh, non so, state in un edificio e lo vedete fuori La sua ombra è importante, quindi ombre su schermo o mettete bassa o mettete alta, mettete alta. Queste qui delle luci fisse, illuminazione particelle, non ci serve, mettete bassa Occupazione a mettete entrambi Riflessi su schermo Qualità, riflessi statici, alta Bassa, latenza, e invidia, reflex Si più boost, mettete solamente si Profondità di campo, vabbè, qui dipende da voi Io metto no <coughs> La sfocatura Nel muoversi Muovendo il mouse, oppure muovendo la lepetta del controller E puntando a un nemico Prima si vede la sfocatura e poi vedete il nemico Quindi è un casino Quindi mettete no Niente sfogatura, Niente sfogatura arma No no niente niente Oppure Blu eh, Che ne pensate voi Questa qui della sfocatura <coughs> Sfocatura dell'arma Mentre state mirando al nemico Voi vedete più il nemico che la vostra arma Io direi di mettere sì Effetto pellicola 0.50 E applichiamo queste impostazioni Su visualizza invece abbiamo il campo visivo Io lo tengo alto, che è meglio alto campo visivo terza persona non ci serve Io lo tengo al default 80 E basta Quindi Se vi sono stati d'aiuto questi consigli Riguardo a non, a non avere problemi nel gioco Su Warzone 2.0 Io vi consiglio anche... Sempre come ho detto di non giocare a schermo intero, ragazzi. Se questo video è stato utilissimo, io vi consiglio di iscrivervi al canale. Come ho detto all'inizio, di lasciare un like e... e niente, quindi buon divertimento e mi raccomando, non bestemmiate troppo. Quindi noi, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.